¡Atención! Dice. Aquila, Colomba e Falco nuotano sugli oceani in acqua. Padre, lei è qui Sono così contento di rivederti Lo sapevo che non eri morta Ciao Oh, sai rianimare una testa? Ma io non sono sicura di aver capito Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce? Su, dalle a me, ora Ma sono un regalo Fai come dice, ragazzo queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene! Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Allora, questa testa? Oh. Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene. Ti prego. Oh. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche Tienilo fermo, gli do un'occhiata Per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto Un bel taglionetto Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste Spero che sappia quello che fai Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando vedere. Ah. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Oh, ciao Freya. Da quanto tempo ti trovo bene. Quello che ho fatto l'ho fatto per loro, per quanto mi riguarda la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito quest'idea. Freya? La dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vaniri è passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo. Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa. Andiamo, ragazzo. Ma... Ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei Perché è una dea Non ti ho insegnato niente Ci ha aiutato tanto Ha mentito Alcuni tengono alla loro privacy Non giudicare, fratello Quando vorrò il tuo consiglio Te lo chiederò Come vuoi Portatemi al Tempio di Tyr Nel Lago dei Nove E vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il serpente del mondo. E tu sai come parlare con lui. Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jorman Jormungandr è un conversatore brillante. Ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur Dice che nulla può ferirlo Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica Sono solo vanterine, tutti hanno un punto debole Non lui temo Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica L'hai già detto, Mimina Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia c'è di mezzo... Un incantesimo? Mi Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi Mi ci vorrà solo un momento Spero che stia bene Perfetto, attracca al ponte. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende. E a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più. Era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto. Era ora di finirla, e infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Finirò più tardi. Inietro. Prima avevi cominciato una storia Il consigliere di Odino come cercò di fermare la lunga guerra? Colle negoziare la pace tra gli dei Ci volle del tempo Ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica Una certa dea Vanir Conosciuta non solo per la sua bellezza Ma anche per la sua padronanza della magia Vanir Che Odino aveva a lungo bramato Freya sposò Odin. E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Testa, come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente il corno. Bene, poggiami le labbra sul corno. fatto erigere quella statua in onore di Thor e visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione forse si sarà stancato di vederlo ma... non gli fa male beh, tra lui e Thor non è mai corso un sangue, va detto e non andrà meglio forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. vuoi che glielo chieda? no, chiedegli solo di Iotenei Auguratemi buona fortuna Siamo fortunati, amici Si ricorda di me Mai io un guvino, chiudo, chiudo, nuovo chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, Efni un fungo Curioso Che oh, succede? niente di cui preoccuparsi Cosa sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta Ascolta attentamente, servono due cose per raggiungere la terra dei giganti Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Mi sembrava quasi impazzito. Ah sì, aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda! L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Avete messo paura a quell'alchimista? Cosa avete trovato in giro? Yeah, come on. Sempre un piacere, ora fuori dai piedi. Ah. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando. I braceri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici... Non posso leggere nemmeno queste, ma sono diverse dalle altre quando arriveremo alla barca potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po' per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare incubo ah, schifosi insetti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 Ragazzo. Signor sì. Un'altra mappa. Sì. ditevi le spalle a vicenda nel deposito. Non voglio perdere i miei migliori clienti. so perché siamo ancora qui Siamo persi. No. Il luogo è questo. Potrebbe essere Otto Troni. Piantala quei giochetti, testa. Conosci questo uomo? Certo, sono Mimir, l'uomo più intelligente al mondo. Qualunque cosa sia questo posto, sembra importante Perché non c'è niente di valore Mettetevi le spalle a vicenda nel deposito. Non voglio perdere i miei migliori clienti. Qua è lo scarpello Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro